Svolgiamo insieme un'espressione algebrica, ovvero un'espressione letterale in cui abbiamo tutte le operazioni viste fino adesso tra eh, monomi e polinomi. Allora, un'espressione. stiamo facendo pagina 139, la numero 545. Allora... Per affrontare l'espressione algebrica che cosa dobbiamo fare? Prima di tutto osserviamo, andiamo a trovare le operazioni che hanno la precedenza, ovvero le moltiplicazioni e le divisioni. Allora qui abbiamo una prima moltiplicazione che è 2 per la parentesi 3-2y, poi abbiamo una seconda moltiplicazione che è più 2 per aperta parentesi z-1 e basta. Quindi cominciamo a svolgere queste moltiplicazioni. Qui abbiamo il prodotto di un monomio, che è 2, per un polinomio. Nella parentesi, infatti, non ci sono monomi simili, non possiamo fare la somma tra 3 e meno 2, perché il 3 non ha parte letterale, il 2 invece ha y come parte letterale. Quindi abbiamo 3 e meno 2, che sono due monomi distinti. Incominciamo a moltiplicare quindi questo monomio per polinomio. Applichiamo quello che avete imparato. Quindi il 2 moltiplicherà prima il 3, poi il 2 moltiplicherà il meno 2y. Allora, 2 per 3, 6, più per meno, meno, 2 per 2, 4y. Riscriviamo il più 3x, più 3x, e a questo punto dobbiamo svolgere l'operazione 2 per x meno 1. Partiamo dal 2, il 2 moltiplica la z, quindi più per più più 2 per z, 2 z. Poi abbiamo 2 per meno 1, più per meno meno 2 per 1, 2. E riscriviamo quindi più y meno 2Z e meno 3X. Ora non abbiamo più moltiplicazione e divisioni, dobbiamo andare a trovare monomi simili. Abbiamo meno 6, che è un numero, e andiamo a trovare un altro numero, meno 2, basta. Quindi abbiamo 6 meno 2, che fa 4. Poi andiamo a vedere i monomi che hanno come parte letterale y, abbiamo meno 4y più y, quindi meno 4 più 1 fa meno 3y. Poi andiamo a vedere invece i monomi che hanno x come parte letterale, abbiamo più 3x, meno 3x, questi sono opposti, più 3 meno 3 fa 0, quindi li elimino. E poi abbiamo ehm, la z, più 2z meno 2z, anche in questo caso sono opposti e si eliminano. Il risultato quindi dell'espressione algebrica sarà 4 meno 3y.